Eh, oggi diciamo, fare sport eh, è diverso, diciamo, è una cosa molto bella perché quando uno corre, quando uno pratica qualsiasi sport, c'è un amico che l'amico non è l'amico di Facebook che ti mette mi piace, l'amico è quello che ti aspetta, anche ti, ti passa l'acqua, ti sta sempre vicino. Quindi se voi oggi state qua e perché un amico vi ha detto andiamo lì a correre domani vi dice un quindi la corsa in per sé, diciamo questi manifestanti se soltanto ad unirci non a fare tante polemiche perché è così lo sport è questo l'unione l'ultima cosa che dico è che visto che tutte le associazioni di San Severo ma che siete sempre anche agli altri paesi abbiamo una chat comune ora che ci avviciniamo verso la fine dell'anno Facciamo una bella cena tutti insieme Madonna, e... Madonna. E, ci... e togliamo queste bagnere che non servono a niente. Grazie.